Come funziona, per ritornare al punto, il, uh, il DOBERT standard? È necessario innanzitutto verificare le competenze del, uh, del CTU. Quindi queste sono istruzioni per, uh, per l'esame. Per, per poter valutare la rigorosità del metodo, l'efficienza, quindi l'utilizzabilità dei risultati raggiunti, innanzitutto dobbiamo capire eh, dobbia, dovremmo poter capire se il CTU è esperto nel campo del quale si sta occupando è chiaro che se il, eh, oggi è molto più facile se il CTU ha una formazione accademica potete andare a cercare eh, sul sito dell'università dove insegna eh, quali sono state le sue pubblicazioni quali sono i suoi campi di ricerca ma soprattutto potete andare a vedere eh, da quanto tempo ha smesso di fare ricerca questa è una domanda che dovete essere sufficientemente abili a far entrare nel, nell'esame o nel, nel controesame, o nell'esame se il test è uh, a, a carico ma non è stato chiamato dalla, dalla procura, eh, perché potreste trovarvi di fronte un giudice che nonostante la Cassazione abbia oramai riconosciuto la, la rilevanza del dober standard, uh, eh, non vi consente di fare questa analisi sulle competenze del, uh, del CTU. Quindi dovrete giocarvela al momento con la vostra capacità di gestire le domande per uh, fare in modo che emerga se il CTU è, uh, uh, è pratico. Normalmente come si fa? Si utilizza questo metodo che, ripeto, alcuni giudici non, uh, non consentono di, di, di impiegare. Si vede chi sono i maggiori esperti della materia, si vede quali sono le pubblicazioni di questi, di questi uh, noti esperti di quelli che possono avere una, uh, un impact factor uh, di un certo peso. L'impact factor è un parametro che si utilizza nelle comunità accademiche per verificare uh, la, uh, la diffusione di, una, di, un, di uno studio, di, una, di un lavoro, di un libro, di un articolo. Per cui quanto più è alto l'impact factor, cioè quante più volte questo lavoro è stato citato, è stato riutilizzato in altri lavori, tanto più il, la qualità scientifica del del lavoro è elevata. È un criterio empirico, però eh, è comunemente accettato nelle comunità accademiche. Quindi andate a cercare un lavoro un... sull'argomento eh, su cui verte il processo, sull'argomento tecnico su cui verte il processo. Andate a cercare un lavoro che ha un impact factor molto elevato e poi chiedete al CTU se conosce o se ha posto alla base del suo lavoro eh, il, eh, lo studio X del professor Y, ad esempio. Se questo CTU è diciamo di scarsa, eh, di scarsa capacità, come in effetti molto spesso capita, eh, dirà che questi lavori non li conosce e quindi questo vi consente di già mettere in crisi, in crisi il, eh, le risultanze della sua deposizione. L'altro elemento che vi dovete al quale dovete fare attenzione nell'utilizzo del double standard come forma di tecnica di controesame, è essere in grado di eh, dimostrare eh, o, o di, di individuare eh, il livello di scientificità della disciplina in rapporto all'accettazione di, all di una parte rilevante della comunità scientifica. In realtà stiamo parlando ancora di, Ker di Kelly Fry su questo, cioè General Acceptance, però è un argomento, torniamo al discorso, l'avvocato non deve essere uno scienziato, l'avvocato nei limiti del rispetto della legge deve essere fazioso. Quindi se Kelly Fry mi torna, uh, mi fa buon gioco perché mi consente di sostenere che uh, la tesi che sta sostenendo il CTU, il perito del, del, del, uh, del pubblico ministero, è una tesi che non è generalmente accettata, poco importa se sia corretta. Io potrò utilizzare questo argomento. Quindi ancora una volta, a differenza del, dello scienziato, quando progettate un esame di un test esperto o di un perito, dovete porvi soltanto il problema del raggiungere lo scopo. E se lo scopo lo raggiungo con Kelly Fry, utilizzo Kellyfry. Se devo usare Dobert, utilizzo Dobert. Quindi dovete sviluppare una conoscenza operativa, pratica del, del metodo scientifico in modo da scegliere il tipo di argomentazione più efficiente rispetto al caso che vi trovate eh, di fronte. Come vi dicevo, eh, l'impact factor eh, è eh, un elemento importante, ma è anche importante verificare se determinati risultati delle affermazioni eh, portate dal perito eh, sono, eh, sono stati eh, pubblicati su riviste di settore che appartengono alla cosiddetta categoria del peer review. Che cos'è il peer review? Il peer review, che da qualche tempo si comincia per fortuna a fare anche in ambito giuridico, è un criterio di preselezione degli articoli per cui eh, un articolo viene inviato ad una serie di revisori eh, in modalità anonima, quindi l'autore non sa chi sono i revisori e i revisori non sanno chi è l'autore, i quali i revisori quindi sono liberi di eh, eh, leggere, valutare e criticare l'articolo senza nessun problema di ehm, eh, l'esamaestà. Quindi il sistema, il fatto che determinate eh, conclusioni sono presenti eh, in eh, articoli pubblicati da riviste che adottano questo metodo, rinforza il eh, valore delle conclusioni. In che modo possiamo servircene? Nel momento in cui i risultati pro, eh, proposti dal perito eh, non sono presenti su riviste o su studi che adottano questo metodo, sarà possibile... Uh, attaccare la credibilità e il valore di questi, di questi risultati uh, senza, scusate, attacco la corrente perché il computer comincia a dare segni di perdita di energia. Dicevo, sarà possibile attaccare il, uh, il risultato delle, uh, delle conclusioni del perito avversario sulla base anche della non particolare uh, attendibilità. La cosa paradossale, come molte di quelle che riguardano il processo e la prova, è che questo concetto non è stato, come dicevo, inventato dagli americani eh, o non è eh, frutto di, un, eh, di, di recenti elaborazioni eh, filosofico-scientifiche, ma già Carrara, nel 1867, preoccupandosi di, di parlare eh, di analizzare il ruolo dei consulenti, scriveva nel eh, programma del corso di diritto criminale la loro credibilità, quella dei consulenti, dipende non tanto dalla persona o dal detto quanto dai criteri maggiori o minori di verità che porge la scienza o arte da loro professata. Quindi come vedete il tema della prova scientifica eh, era già noto ai tempi del positivismo giuridico le migliori menti, le menti più illuminate del nostro, uh, del nostro mondo, del mondo giudiziario, non solo di quello accademico, avevano già colto il tema della prova scientifica e il modo più corretto di valutare il ruolo del, uh, del perito. Però, come tante cose, questa indicazione è, eh, è andata persa o quantomeno disattesa. La sentenza alla quale facevo riferimento eh, rispetto all'utilizzo in Italia del Dober Standard è quella che vedete qui, quinta sezione penale eh, 14255-2013. Eh, il problema del Dober Standard qual è? Che il Dober Standard non è di per sé una garanzia del metodo, della validità del, eh, del metodo. Perché se ci concentriamo solo sul metodo arriviamo alla eh, eh, conclusione che l'astrologia la, eh, è eh, valida, e ammissibile in un processo. Perché? Perché l'astrologia è perfettamente coerente. Non so se qualcuno di voi è appassionato di astrologia, ma se andate a guardare eh, come funziona la lettura degli astri, l'astrologia è eh, matematica pura. Ci sono delle premesse, ci sono delle regole e ci sono delle eh, conclusioni verificabili cioè quando un astrologo, diciamo serio, eh, cioè uno che applica i, eh, i dettami dell'astrologia, produce delle, eh, eh, delle conclusioni, fa il suo vaticinio, queste conclusioni sono del tutto comparabili a quelle eh, raggiungibili da un altro astrologo che applichi lo stesso metodo. Con questo vogliamo dire che l'astrologia perciò solo ha valore scientifico? Evidentemente no. Quindi non può essere solo il metodo uh, ad essere il discrimine per l'ingresso uh, di una prova nel processo. E questo è particolarmente vero perché se nel caso dell'astrologia è facile privarsi del uh, liquidarla come una pratica superstiziosa, nel caso per esempio delle neuroscienze questo è estremamente più complesso. Cosa sono le neuroscienze? Sono quella branca eh, della ricerca medica che studia eh, l'attività elettrica del cervello associandola, adesso lo sto dicendo in modo estremamente rozzo e, e semplicistico, però è quella branca della medicina che studia eh, l'associazione fra l'attività elettrica del cervello e eh, comportamenti, decisioni, del, eh, de decisioni delle persone. La promessa delle neuroscienze in termini processuali è quella di mettere il caschetto sulla testa del, dell'imputato, chiedergli ma lei è colpevole, e se quello risponde sì o no, eh, a seconda dell'area del cervello che si, che si attiva, eh, il giudice rileva se la persona abbia mentito o meno. I motivi per i quali anche se questa roba non funziona ma se anche funzionasse, non devo, non devo spiegare a degli avvocati penalisti perché una cosa del genere non può eh, entrare nel, nel processo penale. Fatto sta che ci sono stati almeno due processi in Italia nei quali questi metodi sono stati utilizzati, fino a quando una sentenza, mi sembra, della Cassazione non li ha, almeno per il momento, definitivamente esclusi dall'ingresso nel processo penale. Fatto sta che delle tecniche di tipo essenzialmente medico sono state riutilizzate, riconfigurate, ripensate per poter addirittura diventare substrato probatorio nel processo penale. Addirittura pensate che negli Stati Uniti eh, era stato proposto un test per verificare se una persona eh, mentisse o meno, misurando i tempi di reazione del, dell'indice dell nel premere il pulsante sì o no rispetto a domanda, cioè come funzionava questo, questo test. Il soggetto veniva esposto, al soggetto veniva somministrato un, un questionario, con una serie di domande, alcune delle quali implicavano eh, giudizi eh, eh, per esempio di tipo razzista, omofobo e via discorrendo. L'assunto neuroscientifico era che nel momento in cui devo dire una bugia, ci metto più tempo a premere il bottone, perché mentre la verità la posso eh, manifestare senza particolari problemi, se io, no, se io voglio mentire, quindi non voglio, rende, voglio non, rendere pubblica, eh, non rendere pubblico il fatto che sono razzista, ci metterò una frazione di secondo tale per la quale rispondendo in modo politicamente corretto alla domanda ci metterò un po' più tempo. Bene, questo test, peraltro mi sembra che fosse dell'Università di Harvard, quindi non esattamente l'ultimo sottoscala eh, accademico, eh, quindi nella sostanza questo test eh, pretendeva di sostenere che nel momento in cui ad una certa acquisito un livello un tempo medio di risposta ad una certa domanda rispondo mettendoci più tempo questo è indice del fatto che sto mentendo e questo test venne anche presentato come un, uh, un test uh, da utilizzare nei, nei giudizi ora il punto è, e qui vediamo una grande una grossa differenza in termini di antropologia giudiziaria fra l'Italia e gli Stati Uniti o in generale il mondo anglosassone queste tendenze deterministiche, positivistiche, eh, di eh, attribuzione di maggiore rilevanza alla componente sostanziale rispetto al sistema di garanzia processuale dei diritti, è tipico dell'approccio eh, de, dell anglosassone. Se io ho uno strumento che mi consente di raccogliere la verità, per quale motivo non dovrei usarlo nel processo? Evitiamo di perdere tempo in esami, controesami, perizie, gli metto l'elmetto, premo il bottone e la macchina mi dice se quello è colpevole o innocente. Attiro la vostra attenzione che questo tema che si è, che si è posto in ambito neuroscienze si sta ponendo tal quale nell'ambito della cosiddetta e inesistente intelligenza artificiale. Saprete sicuramente che è uno dei temi di dibattito eh, particolarmente eh, alla moda in questi, in questi tempi è quello della giustizia predittiva, della possibilità di avere dei meccanismi che mh, prevedono gli esiti dei processi, eh, che ci dicono, che analizzano i comportamenti e via discorrendo. Bene, la logica è esattamente la stessa. Delegare ad una macchina l'assunzione di una decisione. E ci vuole poco a capire che nel momento in cui passasse un approccio di questo genere, ci sarebbe una totale derespe, des, deresponsabilizzazione, non solo giuridica ma anche etica, delle persone che devono assumere decisioni. Beh, me l'ha detto il computer. Così come l'elettroencefalografo o, o, o la diavoleria che si utilizza nelle neuroscienze mi dice che si è attivata l'area della menzogna, quindi il soggetto ha mentito, allo stesso modo l'intelligenza artificiale, che poi, anche qui, non è l'argomento di oggi, ma non esiste, non fa quello che promette, eh, ed è peggio di quello che sembra. Eh, ma se l'intelligenza artificiale mi dice eh, o mi dà indicazioni tecniche per cui devo condannare, per come faccio a discostarmi dalla, dalla indicazione della, uh, della macchina? Riecheggia in questo approccio la difesa dei gerarchi nazisti al processo di Norimberga non l'ho fatto io, non l'ho voluto io, ma ho eseguito un ordine. Concettualmente parlando non c'è molta differenza. Questo però è un tema di tipo molto più, eh, molto più generale che riguarda la, la, la natura stessa della responsabilità penale. Però vi ripeto, mentre questo aspetto della giustizia predittiva è ancora di là da venire, eh, il tentativo anche in Italia di far entrare una disciplina che per carità ha la sua dignità in altri ambiti di ricerca all'interno del processo penale, è la prova provata che la rilevanza della prova scientifica eh, va sempre verificata caso per caso. A questo punto ci possiamo cominciare a chiedere se esista eh, la prova informatica. Eh, vedete, in questo ambito è estremamente frequente eh, l'approccio eh, dell'appiccicare parole senza senso a istituti giuridici. Prova digitale, prova informatica, prova genetica, spazio virtuale, eh, reato informatico. In realtà, tutta questa roba servirà per i giornali, per, per le conferenze di sociologia, ma dal nostro punto di vista la prova è prova. Esiste. La prova, e poi esistono le, pro le prove esistono le prove propriamente dette ed esistono le prove atipiche. Terzium non dato. Quindi, eh, quando parliamo di prova informatica, non dobbiamo confonderci e pensare di avere a che fare con qualcosa di misteriosofico. In realtà la prova informatica o è una prova propriamente detta o è una prova atipica. Tradotto, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che dobbiamo analizzare il contenuto di un disco rigido? 359, 360, 392. Per, eh, perizia del PM, perizia, atto irripetibile, eh, incidente probatorio. Di questo stiamo parlando. Poi come si fa? Se devo, devo tagliare a pezzi un cadavere, chiamo il medico legale, se devo tagliare a pezzi i contenuti di un computer, chiamerò un, un, un tecnico informatico. Ma dov'è la peculiarità di questa prova informatica? Cioè in che cosa la prova informatica sarebbe diversa, tanto da richiedere eh, un ordinamento a parte o eh, una, una regolamentazione a parte? Il problema pratico dal punto di vista processuale è che ciò che chiamiamo prova informatica Uh, è stato ricondotto all'interno delle cosiddette prove atipiche e quindi questo lascia una, uno spazio di manovra molto più ampio al, uh, al giudice.